Angolino degli aromi, e menta, e salvia, timo e rosmarino. Quindi le erbe aromatiche attirano le api, giusto? Esatto, mm? esatto. le erbe aromatiche attirano un, po le, un pochettino le sì. api, ma quando sì. devono impollinare sì. basta. Dopodiché sì, sì, io sì. qua api non ne ho più di tanto. Uh -huh. Ovviamente c'è vicino l'alio e i cipollotti e quant'altro e basta. Uh -huh.